Sbu! Allora, di che media sei? Che media sei? Che c'è? Vabbè, innanzitutto bisogna fare una distinzione tra media tradizionali e nuovi media. Quindi per quanto riguarda i media. le mie abitudini sicuramente nel passato vedevo più televisioni che radio. da bambino. Poi eh, negli anni diciamo negli anni, anni 2000 è uscita internet. Un sacco di cambiamenti. Sicuramente la televisione saranno 10 anni che non aveva adesso iniziato, Ho iniziato. Sicuramente, sicuramente bisogna vederli tutti, bisogna seguirli tutti in media perché comunque sono la la fotografia della società, una nostra estensione, è eh, innegabile. È una nostra estensione della società, quindi del singolo, non possiamo ignorarli. Quindi, quanto riguarda, sicuramente adesso seguo si come me, come seguo si sicuramente l'internet lo uso per lavoro eccetera la radio che mi permette di fare anche altre cose quindi sei in macchina che la mattina o in altri momenti della giornata quando lavoro fai lavori dentro casa e la televisione meno la sera la vedo perché devo seguire adesso per esempio per lavoro sto facendo sto, um, Sto muovendo un, un canale 85 digitale terrestre, città celeste, quindi la sto vedendo un po' di più. Quindi radio sento musica, sostanzialmente, Antenna 1 sento, i radio suono, che sono canali musicali, spettamente musicali. Canali di programmi sento RTL, Radio questi qua, 101, RMC, fantastico. Poi qualche volta esempio le sportive, le talk radio sportive, quindi Radio 6, l'incontro, Lazio Style Radio, le news Radio 1, questo è quanto, per le radio. In caso della de TV, de, ripeto, se, sempre, vedo sempre da, ra, televisioni che comunque si comportano da radio, che ti permettono di fare altro, di non stare incollato. Quindi WH1 trovo molto bello, carino, divertente, vedo ridicolo, sto vedendo ridicolo, adesso. Che sta sul 67, no? Poi tutte le varie le tele, radio TV, le varie radio TV, quindi RTL, R101, eccetera. E poi quindi vabbè, la città celeste, sto vivendo DVD. Poi mh, carta stampata pochissimo, vedo mh, qualche volta al Corriere dello Sport, ma più in passato che adesso, il messaggero. Qualche volta anche settimanali, in passato internazionale, compravo perché è, è molto carino. E online lo servo qualche volta, spesso, espresso, compravo anche. Quindi per quanto riguarda i media tradizionali, radio, tv e giornali, questo è, questo è quanto. Per quanto riguarda i nuovi media, un capitolo sicuramente importante, a parte va fatto mandato a YouTube, che è sicuramente un canale importante. Se, se nel futuro, nel prossimo futuro si ritaglierà uno spazio sempre maggiore perché per vari motivi perché comunque il centro del blog da solo testuale non, è, non ti dà abbastanza credito c'è cioè sempre bisogno di, di vederle le persone quindi io per quanto riguarda le news, i canali di cospirazione che sono sempre più numerosi, mi collego vedo Aeronews, News, Dentro la Notizia, Bio Blue, Break in Italy, Canale Italia, eccetera. Radio dioradio è anche interessante. Questi sono canali abbastanza più o meno istituzionali. istituzionali. Poi ci sono i singoli che anche eh, fanno lavori interessanti come il Greg, c'è cioè, Morisan e Leo Zagano, anche un po' di umorismo, fanno anche un po' ridere. Diciamo. Come youtubers, che sono anche spesso legati al gaming, no? no che si mettono lì a giocare e parlano. Cioè, X Mario, interessante, Jumpy Deck, Mike Shosha poi i stormi, che sono un po' anche legati all'illuminato, anche insieme, fanno, formano gli illuminati più no? E poi ultimamente stavo vedendo Ecolinguiste, perché è interessato alle lingue, che è anche interessante. Per quanto riguarda il Falate, che ultimamente mi sto interessando, per, vari, per motivi che perché per motivi miei che sto facendo i lavori c'è Maker Lab, che ho trovato interessante, è disponibile nel momento in cui gli ho fatto delle domande c'è della Ciro Cerullo c'è, cioè ho visto video cioè mi, hanno, mi sono stati utili poi per quanto riguarda lo sviluppo personale che segue, non è che seguo ma perché li seguo, li, li controllo, controllo i contenuti per il lavoro Faramasco, cioè Diventare Strong, L'arte della crescita personale, shanty Live, Sadhguru, il coraggio dell'eroico. Del, dell Questi sono un po' di canali che vi invito a vedere se vi interessa il tema. E poi infine per il training, quindi per i workout, per il fitness c'è cioè Pavela Life, Fix Fit, Fitness. Live Pierluigi De Pascal quindi questo per quanto riguarda YouTube, poi eh, per quale per, per social segui, ci eh, sarebbe da fare un, un video a parte perché i, i social sono in continua evoluzione. però ti dico, Facebook è, è la storia poi ovviamente è ovvio che cerca sempre di rinnovarsi e ovviamente hanno fatto questa nuova versione si collegano, si, creano link, collegamenti a altri social eccetera ma comunque ce ne, stanno, ce ne stanno, sul genere ce ne stanno tanti di social più seri, più... Comunque ti danno più garanzie di, di credibilità e ti evitano di incappare in fake. Che in Facebook il fake è abbastanza facile da farlo, no? non ci sono tanti controlli. Cioè. Io ultimamente ho, mi sono iscritto, ultimamente, da qualche anno, mi sono iscritto su WebTalk, che è un social interessante perché ti dà anche la possibilità di, di avere dei ritorni, dei punteggi, eccetera, quindi, ecco, per esempio, adesso che sono andato, 19, ho avuto 77 punti, senza fare nulla, poi ovviamente con i profili in più, con profili più, ci sono vari profili che ti, danno, che ti danno la possibilità di guadagnare di più, questo sta crescendo e crescendo, crescendo, ovviamente adesso è, è limitato a pochi, questo è solo per inviti va cioè amici ti devono invitare i conoscenti no? a entrare capito? quindi io ho Facebook non, ho, non ce l'ho ce l'ho sul su profili diciamo non personali profili personali uso Instagram c ho, c ho solo Instagram sostanzialmente tra virgolette personale perché lo uso comunque per il per i miei per, il, per per il blog ho fatto sport notizie anche questo youtube che ultimamente sto usando anche per parlare un po' di storie personali ma sostanzialmente lo youtube è il canale della... del blog eh, lo sto usando adesso un po' per farmi vedere poi ho twitter che ultimamente uso poco uso solo giusto per rilanciare notizie dalla... dal sito il sito. Ultimamente adesso mi sono iscritto a TikTok. che sto, vede sto vedendo, è simpatico però tutta musica diciamo, tutti i video così di intrattenimento, E Twitch che è per i gamers sostanzialmente non solo, si può trasmettere i biglietti eccetera, i gamers lo usano per fare giocare, no? giocano e parlano, questo un po'. Poi io lo uso per, per, per il mio il sito qualche cosa ho tanta, tanta roba ho, per rilanciare le notizie per rilanciare le notizie uso um, vari siti che sono un po' um, siti di. di link building alla fine e digita uso. digita blog news questi sostanzialmente poi altri adesso stavo vedendo un po su, su internet eh. si possono dare qualche altra indicazione senza entrare troppo nel tecnico perché io nel, ecco per esempio link building, eh, vedi sono tantissimi di link fidelity house eccetera per inviare i comunicati per fare guest post, per i forum eccetera quindi ehm, queste quattro adesso sto seguendo un, um, un evento online perché eh, con la questione del covid non, è, non si può andare però l'ho seguito anche in presenza interessante e lo sto seguendo e poi ti faccio un video anche su questo ti faccio un po' un report si tratta di um, un evento proprio inerente strettamente inerente il calcio e i social quindi, con tutti i club tutte le realtà importanti dello sport del calcio e del, um, e del social dei marketing dei, ci stanno tutti i personaggi importanti di questo tutte le realtà e personaggi importanti di questo um, di questo settore social marketing eccetera ok alla prossima